Sono passati 20 giorni e sono riuscito a fare l'amore come una volta, insomma, e la cosa è stata meravigliosa perché praticamente è stata lei a dire, a dire basta perché io non c'è, nessuna controindicazione, insomma, ho sentito tutto, sentito, sentivo tutto, era una, era una cosa come... Eh, come quando ero giovane insomma io eh, poi anche col rapporto con le altre persone sono un'altra persona sono riuscito so, riesco ad avere eh, con, contatti con le altre persone sono più sorridente più scherzoso eh, mentre prima quando ho avuto il problema ho cominciato a, a essere sempre più moscio sempre più triste e non, eh, non avevo più pur essendo io un motociclista Derry Davison, quindi siamo sempre in compagnia, in gruppo eh, io mi allontanavo, tendevo allontanami a stare lontano dal gruppo invece adesso mi, mi, mi ributto dentro mi rimetto a ballare, che cosa che non sono capace di fare eh, sto veramente bene eh, ringrazio il professore perché mi ha fatto eh, mi, mi ha fatto proprio un gran bel regalo <ride> e, cioè, quello che mi ricordo io è che sono entrato dentro sentivo parlare e, e, lei e poi quando no, quando sono uscito non sentivo niente praticamente anche, anche nei giorni dopo l'unica cosa fastidiosa era il catetere che, che dava noia ma, se no era. era normale e poi sì, era, è era stato sinceramente pensavo peggio ma è stato niente praticamente non, non ho partito nulla e poi il taglino è un taglino qua su in cima che non, non si vede neanche e, francamente è una cosa eccezionale davvero il dottore Antonini è, stato, è sempre stato vicino è sempre stato raggiungibile anche se non, non era No, non era lì, non, era, non poteva essere presente, è sempre stato raggiungibile, mi ha sempre spiegato, eh, all'istante praticamente, come se fosse lì, Mi ha sempre rassicurato e effettivamente è stata una gran brava persona, un gran bravo dottore, <ride> scusi. Eh, L'orgasmo e l'eiaculazione è come quando avevo 20 anni, praticamente, cioè, e piano piano, e piano, si raggiungeva al massimo e, e poi sì, sono, sono venuto, poi dopo, cioè, devo dire due volte sono venuto, perché eh, non è una cosa che mai è mai successa, perché effettivamente sta su, e, e, insomma è piacevole anche per lei la cosa, e, insomma, si è fatta una notte di fuoco, insomma. Io consiglio a chi ha diabete di fare questo intervento se ne ha bisogno, perché penso che anche il diabete se ne vada <ride> nel senso che sono più allegro, insomma, quindi penso che se viene l'allegria, la felicità che ho io adesso, anche il diabete regredisca, perché penso che. Beh, è da fare, è una cosa da fare assolutamente.